Salve a tutti ragazzi, sono S7004 e oggi siamo in un nuovo video sulla Pixelmon. E non so se. è uno scherzo per un attimo, ho visto l'erba verde, ma sono i Pokémon di ottava generazione. C'è cioè al livello che non si capisce, però c'è il Pokémon nuovo che io so, soltanto che si chiama Scorbanni. E io vorrei provare ad attaccarlo se non lo sciotto qualcosa che non lo sciotto robot e gg allora spawnano quelli della nuova generazione qui shottiamoli questi qua allora va bene abbiamo battuto sofia comunque stavo dicendo spawnano lì gli scorbanni quindi approfittiamone e ci attacca un leader female e niente poison female non ci sei più comunque allora io non mi ricordo più niente di cosa stavamo facendo quindi allora ho acceso la rec perché stavo era da un po' che non aprivo più e quindi volevo provare a vedere se c'era una novità. E ho visto che c'era un robot. Comunque in questo, periodo, cioè in questo periodo, mi sono un po' più informato sui Pokémon. E ora li già conoscerli un po' di più, tipo questo e. Watchog se si pronuncia così quello è Growlit allora, naturalmente io non avendo mai visto la serie non so la pronuncia di nessuno di Pokémon. vado a intuizione questo è Shinx che ci attacca ma allora, non lo shottiamo e saliamo di livello forse Typhlusion che è salito di livello mi sa di sì per questo c'è uno Shiter che poi diventa no, Guzzera ora 0 ora lo voglio. Non ce la faccio mai più a ca ah. E ci ha shottati. E niente, io non ci posso fare niente. ma 0 ora è fighissimo, io devo prenderla a tutti i costi. Dovrebbe ancora essere qua, però... è molto probabile. Ah no, eccolo qui. Ma ah, se non ci shotti... Io... Molto lo boh, so senza morire proviamo a portarlo a vita rossa e l'ha shottato giustamente con mommy. mi sembra normale e sono pure andato in f5 giustamente e niente abbiamo appena perso 0 ora evviva eh, tra l'altro ho notato che hanno aggiornato il il pokédex eh, ditemi nei commenti se vi piace intanto Vorrei provare a vedere se trovo qualche Pokémon interessante. Qua c'è uno Shiny, penso. Penso che sia Shiny. Perché se fa... Cosa vuol dire che fa? Questo non è in grado di datare flusion allora. Non lo voglio shottare, quante Pokémon ho? Allora, vai a tankare. Ora, Pokémon, qualcosa di livello basso, bassissimo. Scorupi Si prende un po' di danno Ora mosse Gli fa pochissimo danno Più o meno Allora io glielo uso ancora Visto che ti fa così poco danno E cerco di portarlo a vita rossa Non morire, non morire Ok, non è morto Ora Pokéball, Premier Ball Ti prego entra Indorina si è liberato Ma è Shiny sicuramente Cioè non potrebbe fare le scintille così Ho catturato Nidorina. Tutti hanno guadagnato un po' di roba. E vediamo se era... Ma allora aspettate un attimo. Oh... Stanno spawnando un sacco di shiny. Ed effettivamente questo numero potrebbe essere shiny. Perché io lo conosco e mi sembra verde. E non so dire se... Nel cosa ti viene scritto se il pokemon è shiny però alla generale e eh si sì, è shiny è shiny ma stanno spawnando così tanti shiny allora io non lo so però cioè io i shiny non li butterei via dopo mi devo informare se sono rari o no però a me sembra che nel gioco ufficiale siano molto, molto rari. E me l'ha shottato. E. Niente, non pensavo fosse così forte. Poi, qui c'è Jung Mo. Una cosa che salta. Allora, a questo punto controllerei che non ci siano ancora altri shiny. Perché se ne sono spawnati ben due e io non, boh, non lo so sono atterrito però mi sembra di aver visto dei video su youtube di gente che giocava alla pixel one e che i shiny proprio non li... li trova mai cioè li trova raramente però e io sto parlando piano se poi parlo piano voi vi lamentate del mio microfono qua c'è un altro jangmo -No. e basta Intanto sto girando attorno e prendendo danno a caso per vedere se trovo qualche Pokémon interessante perché se hanno preso questo shine tra l'altro hanno migliorato queste foglie quanto sono belle oppure se no io che ho migliorato la grafica non lo so Intanto curiamo i nostri Pokémon ragazzi sono appena tornato dalla miniera con questo bottino quindi posiamo di nuovo un po' di roba qui ho trovato anche fortuna uno che sicuramente non è da buttare via appena apro poi il diamante ci faccio subito un piccone con fortuna però non mi sembra che io ce l'abbia il diamante comunque nel frattempo sarà cresciuto il coso quindi io mi prendo questi cos'è sta roba ok si sì, so che cos'è e niente lasciamo perdere che è stupido quindi allora qui sembra già quasi cresciuto tutto qui ci sono i blu qua ci sono i neri qui ci sono degli shins stanno lottando l'uno contro l'altro qua La fratellanza proprio portami via e il giallo l'hanno detto che ci serviva ora il bianco anche devo piantarlo ci sono già troppe piante vicine mi sembra giusto ragazzi Ragazzi, è spawnato Mega Ampharos, quindi io direi proviamo a, a sciottarlo. Non ci siamo riusciti. Io direi allora, corriamoli un attimo e torniamo, perché questo Pokémon non lo voglio perdere, torniamo con qualcosa più forte, ma non pensavo fosse così forte. Qua c'è un Gengar, no. Sembra di aver visto un Gengar anche perché non so bene dove spawn quindi Mi fa tempo qui sto smeltando roba qui è finito il cartone ah, ecco, continuiamo a mettere altra roba però allora l'anfaros ite la voglio perdere perché Mega Ampharos è bello come Pokémon Ma qualcosa mi dice Che è appena despawnato Questo bellissimo Pokémon E quindi la mia vita fa schifo Allora ragazzi E c'è di nuovo Rotom Come già che si chiamava Raboot Allora proviamo a fargli qualcosa che fa poco danno Tipo questo La dovrei aver portato a vita rossa lui Mi ha quasi ucciso Ora zaino abbiamo un sacco di pokeball Proviamo con la Ultra Ball Se non lo catturiamo così vado E, e Rabut si è liberato Usiamo la Megaball Abbiamo uno starter. Ora un. Questo è. Questo Allora, ragazzi, non so quanto possa essere durato il video. Ma adesso penso che finisca. Allora, questo video è andato abbastanza bene. Siamo riusciti a catturare un. un Pokémon della nuova generazione. Quindi andiamo anche a vederlo. Ah, no, è qui. Perché avevo lo slot libero. Quindi, generale, oltre ad essere quasi morto facciamo vedere che ha doppio calcio attacco rapido, ruggito, ruggito e bracciere statistiche quiet ok eh, direi che va abbastanza bene come Pokémon. quindi curiamolo eh, detto questo penso che il video finisca qui anche perché adesso devo andare, sono a sabato sera, adesso devo andare via. E quindi ciao.